questa tarda nottata perché perché sì perché insomma non sono riuscito a fare prima oggi e allora e allora vediamo un po di mettere i puntini su lei qua ci sono delle in programma però che non, non sono potute fare queste live perché adesso non so il mio cellulare ha dei problemi a trasmettere adesso gli abbasso un po' il brillo devo mettere a ruotare lo schermo e poi vediamo poi vediamo un po' devo cambiare il titolo e fare sempre queste cose che portano via del tempo comunque come state tutto bene io proprio mi sono voluto togliere lo sfizio di, di fare questa live Live notturna e poi vediamo come può essere sì, prendiamo questo titolo. Dai che like, mi piace questo titolo, tanto per parlare di qualcosa. Allora vediamo un po' playlist. avevo fatto una live l'ultima volta che era troppo corta 3 minuti 4 ecco qua faccio le ultime cose intanto vediamo se, se qualcuno partecipa perché ho tanti amici in giro per il mondo che di sicuro qualcuno parteciperà ma è difficile che che ci sia molto pubblico a quest'ora del mattino Molto, molto difficile. Però vabbè, uno, uno ci prova. Addirittura mi va lenta la connessione. C'è una persona, e lo purtroppo. Domenica Bianco, ciao, buongiorno. Salve, carissima amica mia. Eh, beh, sì, per chi si sveglia presto è buongiorno. Sono le 5, io ancora non ho dormito. Cioè, mi sono svegliato, ho detto che faccio, non riesco a dormire. E allora. allora ho detto faccio questa live detto fatto eccoci qua questa cerco di farla più larga anche se ripeto mi sono svegliato un'ora fa e vorrei vorrei andare di nuovo a dormire perché io mi sveglio alle 10 del mattino di solito quindi non è che... Vediamo un po'. Ho fatto molti, molti estratti molti strati eh... con i miei vecchi video. Ah, cara Domenica Bianco, ho fatto molti, molti short con i miei i miei vecchi video oggi già 11 11 11 22 e che cosa fa 11 11 fa 22 e chiunque sappia di numerologia sa che sono delle cavolate Però, insomma poi vi voglio dire anche se l'avrei dovuto dire all'inizio mi raccomando mi raccomando ho messo tutti i dati tutta la foto tutto bello mi raccomando poi non so se cambierò il titolo per cambiare qualcosa aiutiamoci crescere aiutiamoci aiutiamoci va bene così mi raccomando, eh, se qualcuno entra in live che inviti persone, vediamo un po': dove ho visto le immagini, la scarico perché tanto domani forse non potrò fare un video e questo è il fatto. Un po' di ingrandire l'immagine, e sono successe tante cose. l'immagine troppo pesante, pesa più di 2 megabit e eh, accidenti. Allora faccio che la riduco al 95 per cento al 96 per cento la lascio no, per che sì. No, ma la devo La devo la devo ridurre, l'ho aumentata. Che casino che faccio, si vede che è tardi per me. Ecco una 69 va bene. Tanto è venuto un'immagine di 4.916 per 2.765. Così gli ho messo il titolo come nome. È stata questa la strategia. Allora vediamo un po'. Ah, si sì, bene, perfetto. Vediamo un po' è che stiamo perdendo un po' così contatto con la realtà. forse domani faccio un'altra live vediamo un po vorrei fare anche una live in una live nella piattaforma blu però succede che succede che come dire non posso perché ormai vari a parte che non mi funziona più la vecchia webcamera mi funziona più la vecchia web camera e come ve lo devo dire che se vi abbonate al canale ecco abbonatevi al canale in questo modo io io posso fare del migliore materiale e poi naturalmente che succede naturalmente succede che se faccio del miglior materiale guardate posso fare video a richiesta posso pubblicizzarvi il vostro canale il vostro esercizio commerciale il vostro commercio avete un negozio un ristorante io metto una buona parola pagate un abbonamento mensile E non ve ne pentirete. E capito? Io sono disposto a sponsorizzare la vostra attività online, ma non come fanno eh, quelli che promettono cose. Io veramente vi sponsorizzo, cari fan di Sant'En. Io veramente. sponsorizzo perché è un qualche cosa che che, che consiglia anche youtube di fare no Io intanto a quest'ora faccio gli auguri a marco monaldi su facebook di compleanno e metto attività un compleanno e poi ci metto il video di mario cercello andatevelo a guardare e eh, eh, capito il video di mario Circello, non so quanti di voi conoscano mario Circello. hai capito però è stato molto forte peccato che ha smesso ha smesso di trasmettere ha smesso ha smesso di trasmettere perché è stato molto forte poi mi segue soltanto una persona e lo so io staccherò adesso fra poco perché perché perché io non sono gicrobo d'acciaio non sono gicrobo d'acciaio insomma e allora le 4:31 se io non guardo il computer neanche lo so perché nel cellulare non ho mi si è rotto l'orologio da del comodino ma ecco vediamo 433 e 433 per quello che non mi segue nessuno per quello che non mi segue nessuno allora che dire in questi giorni ho letto tanto anche se ho dormito poco sempre a fare a svegliarmi a fare le 4 le 5, e, e poi E poi diciamo... Che, che ho tante di quelle cose di cui parlare però mi piacciono fare le live mi piace fare le live proprio per per parlare con la gente invece mi trovo sta sta bella sta bella cosa che non riesco non riesco a a trovare nessuno ah ecco adesso che miracolo che miracolo c'è qualcuno vediamo fatima e lo fatima hello de arest friend hau are you invite some people fatima share my live fatima thank you very much to be here how are you fatima i hope well fatima è una mia carissima amica che fra l'altro è anche moderatrice e vi do il suo canale perché fa delle splendide ricette Ecco allora, dearest friend, please share this live. Eh, condividi la live. Ecco che oh, mi hanno dato tre like e ci ho avuto adesso solo uno spettatore. Mi interesserebbe sapere. è stato quali sono stati gli altri due spettatori oltre fatima forse adesso che è rimasto uno spettatore che commenti please comment this live allora io in questi giorni ho letto tanti libri ma ho fatto pulizia nel mio scrittorio perché ogni volta che ne leggevo qualcuno li eh, ammucchiavo gli ammucchiavo chiave ma vi continuo a dire: fino a che non si fanno le 5 del mattino e poi ritorno a dormire, come se fossi un vampiro. Come se fossi un vampiro. Poi qualcuno mi ha chiesto del significato dei miei anelli. Ebbene, questi sono alcuni dei miei anelli, come potrete vedere. E io, io. Lo voglio raccontare il significato dei miei anelli, però, però, insomma, io potrei dire tantissime cose di me se voi vi abbonaste, Se voi vi abbonate, io faccio dei video a richiesta e anzi, visto che eh, vediamo un po', non posso usare il cellulare perché mi sto filmando ma vediamo un po se parte perché voglio pubblicizzarmi un po a ah, dice che si è attualizzato bene bene sono contento Bene, bene, bene, bene, bene. Bene, si fa per dire. tutte queste persone che nei nei luoghi dove dove insomma dove vediamo ci sono dei gatti che soffiano sono veramente veramente parlavo con un mio amico innanzitutto devo, devo dovrei salutare un amico di, di facebook che sempre mi scordo e mi sono annotato il suo nome perché io poi stavo commentando anche eh... ah, saluto non so se vedrà questa live fino adesso perché dice che stava poco bene e che quindi vedeva i miei video a letto federico della bargia federico della bargia e federico Ecco. vediamo un po' vediamo stai meglio adesso spero sì ovviamente spero di sì ovviamente E eh, eh sì logicamente eh, che uno uno come può come può sperare mica spera il contrario no allora vediamo se federico della bargia entrerà in live oppure no vediamo che c'è un audio Ma ah, vabbè, io a questa persona qua gli ho lasciato... gli ho lasciato... No, no. so. No. Provo pure, io pensavo di essere stato dannato, magari lo hanno scancellato Ecco qua. Allora vediamo un po' chi c'è di nuovo qua. Una persona mi segue, non è cambiato nulla. Io intanto allora faccio queste live che sono molto costruttive. Voi vedrete in pratica come io faccio i cavoli miei. E buonanotte. Rispondo, faccio. Sono scene di vita. E vediamo un po'. vediamo contatti attivi ecco ce ne sono tanti devo preparare l'enter seriale perché qua una trentina una trentina di Inviti di sparo, una trentina di inviti di sparo. Non faccio tutti i nomi perché altrimenti, magari qualcuno dice: Ma perché mi hai menzionato? Ma ah, perché mi hai menzionato? Poi, no, non in tutti si vede l'anteprima del mio video, è capito. tutti però ecco invece di mandare a tutti i contatti di, di fb mando soltanto a quelli che sono attivi perché sono quelli che mi possono rispondere al momento invece se bando a tutto il mondo ce ne no 2000 di contatti e non Ugo José Lar Capel, l'Acapel. Poi c'è un istante, un altro ci sono persone che entrano persone che escono persone che entrano persone che escono non fa in tempo a mettere a mandare a tutti a tutti i contatti poi basta uno si ritiene soddisfatto così vediamo se qualcuno è venuto a guardare perché perché no si arriva si avvicina l'ora fatidica mancano 15 minuti ah ecco Hello to everybody! I'm here! I'm here for you. I'm Sant'Enchan, the Italian YouTuber. Ha <laughs> ha. Eh. Hello! Ci sono quante persone ci sono? Adesso siamo in due, beh, non è male. 4:46 del mattino, in due, insomma, a parte me ci sono altre due persone in questo video. Non è, non è cattivo. Come tu live Guido Rolando Guido Rolando. Non so se si mi sta seguendo. Canto my live. Già è stata questa live visualizzata da quattro persone. E due spettatori sono dal vivo, e due spettatori sono dal vivo, eh, hai capito, eh, non è la live più di più successo che io abbia mai fatto, però voglio dire, calcola l'ora poi domani ne farò una, magari dopo, dopo le, le 17: le 18. 17 e 18, una cosa del genere e per forza, per forza, comunque ho fatto tanti short per cercare di, di non perdere visuals, e hanno funzionato perché hanno ridiretto il traffico nei video, perché si possono fare degli estratti con i video e si possono ridirigere da questi short che prendi Secondi o i 60 secondi più significativi di un video, anche di due ore. E poi la gente invogliata da, da quello, short, da quell'assaggino di video ti va a vedere tutto il video. Se l'ha saputo fare bene la cosa, però. Però, peccato che me ne sono accorto solo adesso di farlo, e in più peccato che si può fare solo con il cellulare, perché gli short non si possono caricare dal computer. E allora ho fatto molti short, ne ho fatti una trentina, una quarantina, due o tre giorni, pum pum pum pum pum pum pum. pum. Ah, infatti, più che video, ho fatto short. Poi ho fatto delle live che sono quasi degli short. Una è durata 3 minuti con 51. 8 minuti con 55 una con 16 13 minuti 16 minuti 35 minuti 17 minuti insomma sono dei record bassi questa sta superando i record poi mi hanno già dato eh, mi hanno già dato quattro eh, like e c'è una persona che mi segue vanno a rotazione vanno a rotazione si vede tutte le persone che hanno guardato gli short riceveranno una comunicazione attenti attenti che c'è quello che ha fatto gli short che hai guardato allora vanno a guardare sto video è molto interessante un'esperienza molto interessante però vediamo un po come si mette io ve l'ho già detto a meno che non arrivo a dieci spettatori ma sarebbe un miracolo Enorme, enorme. Eh, eh, sarebbe un miracolo enorme. Sarebbe un miracolo enorme. Piuttosto eh, stacco. Come direbbe. Il povero il buon Enzo Tortora Big Ben ha detto stop io una cosa è non riuscire a dormire e un'altra è stare stressati stare svegli stressati purtroppo il mio amico Money eh, si è ritirato non ha letto non ha letto comunque stavo parlando con federico bargiacchi che il calcio è l'oppio dei popoli ma se cercate calcio e mondiali nel mio canale di youtube in questo canale nel quale mi state guardando noterete che io ho fatto molti video parlando del calcio mercato di tutta la corruzione calcistica che c'è e vediamo vediamo se mi segue chi chi dico io perché ah e è... lo fatima you are online eh. questa live e ci sono un sacco di temi dei quali vi vorrei parlare però non, non sento di farlo adesso perché sono dei temi eh, dei quali mi, mi piacerebbe intercambiare interagire dialogare discutere conversare e non che sia più una narrazione così un monologo però mi sono mi rendo conto che a questo quest'ora non devo più io nel passato ho fatto delle live ho fatto delle live nel passato che hanno visto moltissime persone forse perché avevo molti argomenti da, da dire di notte però che dire che la situazione in ucraina eh, sta sfuggendo di controllo a putin eh, e questo può avere dei rischi nel senso che adesso lui che sa che sta per perdere perde il consenso della piazza perde la guerra in ucraina perde eh, uomini soldati mezzi eh, rifornimenti armi munizioni può perdere anche la testa e che succede se putin perde la testa e che finalmente farà quello che non ha neanche fatto Kim, cioè sparare sti missili nucleari che poi c'è anche batteriologici e chimici soltanto che eh, se non gli si dà la giusta manutenzione c'è il rischio che eh, le armi chimiche e batteriologiche non funzionino si rivelino dei blef invece forse funzionano le armi di distruzione massiva nucleari non si sa non si sa perché in che stato stanno i reattori nucleari eh, i vettori che devono lanciare e catapultare queste testate nucleari perché se stanno nelle stesse condizioni dei cari armati ci abbiamo qualche speranza di danni ridotti non dico di un'assenza di danni ma almeno della riduzione dei danni. E... Diciamo che abbiamo speranza quindi. strano, che Federico della Bargia, qua mi dice, attivo ora invece invece, no, non mi ha risposto. Vediamo un po' niente, ho mandato allora dicevo se Putin vede che sta tra l'incudine e il martello. 9 minuti fa pensa era attiva 9 minuti fa quante persone quante persone erano attive che uno che uno se ne accorge tre minuti due minuti fa che putin è pericoloso proprio perché per paura di una rivolta della gente o dei militari o di chissà chi magari pur di non cadere dal potere capace di, di fare il patatrack e quindi di diciamo pur di di non cedere il potere di, di, di, magari evitare evitare la cattura internazionale evitare che i suoi gerarchi lo consegnino eh, nelle mani nelle mani della giustizia internazionale per salvarsi la pelle magari è capace di capaci di fare chissà che cosa però ecco molti molti contatti molti contatti e la tua ciao mi Lucio e Leonuccia, troppo schietti di diretti, ciao. Sant'Enchan, buona giornata da Ele Maiki e Miki, e mio marito. Ciao, buona giornata a tutti, ciao, buona giornata e buon. Fine settimana carissimi amici miei se potete portate qualcuno in questa live che io alle 5 del mattino sto facendo sto facendo la live perché non riesco a dormire fra poco prenderò un, un sonnifero e vado a nanna però stacco beh adesso che ci siete voi starò altri dieci minuti perché altrimenti altrimenti il vostro saint già sarebbe ritornato a letto da un pezzo però siccome ho fatto 40 facevo 41 siccome ho fatto 48 minuti e 38 secondi facevo 50 ma eh, farò un'ora tonda tonda se viene qualcuno in live grazie che Ah, l'ho scritto io, grazie, carissimi, carissimo amico. Da carissimi amici, ah sì, non ti preoccupare. Eh, sì, eh. adesso ci avete il nome largo come il mio perché io prima ero solo sant'Enchan e poi ho messo il sant'Enchan, non so che cosa, e poi l'ho messo in inglese perché sono dei termini molto ricercati. Grazie, grazie. Io, infatti, volevo fare ieri un giovedì volevo fare una live poi una cosa chiama l'altra e soprattutto mi chiamano a me al telefono e non ho potuto fare la live poi io seguo l'avvocato catania che fa dei video e ieri non ne ha fatto uno e allora ho detto vabbè forse esce alle 18 forse esce alle 19 grazie prego thank you tank grazie a voi grazie grazie di seguirmi allora vediamo un po qualcuno mi sta messaggiando qua Vediamo contatti attivi eh, lo dico, eh, se non venite in 10 io stacco fra poco. Mm, però dicevo, Putin se si vede alle strette è capace di fare più danni perché non ha nulla da perdere. Una sollevazione di massa, grazie, grazie. sollevazione di massa un che cosa può succedere perché Putin rischi la sua incolumità che può essere trattato nello stesso modo in cui lui ha trattato i suoi avversari politici giornalisti e gerarchi a lui contrari Cosa gli potrà mai capitare a Putin? Ed è magari per questa ragione che, per questa ragione che, che non vuole, vuole superare il record di Giulio Andreotti nel rimanere avvinghiato alla poltrona. Soltanto che Giulio Andreotti non ha ricorso agli stessi metodi di Vladimir Putin. Tutto qui e anzi gli andreotti è rimasto al potere grazie all'inciuccio di tutti i politici italiani e invece invece putin si direbbe che putin si direbbe che eh, ecco ho fatto otto visualizzazioni in questa live e vediamo un po le statistiche che dicono perché lo sforzo è tanto di rimanere fino a quest'ora vabbè un'ora sono svegliato alle 4 vediamo un po oggi già venerdì venerdì 5 del mattino allora analisi del canale le ultime 48 ore 661 visualizzazioni a volte ne avevo 800 ogni e ultimi 60 minuti 12 visualizzazioni delle quali solamente 9 gli ultimi 60 minuti di questa live questa live c'è 53 minuti c quindi sì in meno di 60 minuti ho fatto 9 visualizzazioni con questa live sta al posto numero dei video visti 12 12 credo non è fra i video più visti nonostante stia in corso Come dire, funzioni di navigazione il 44,4 hanno visto, stanno quest vedendo questa live per funzioni di navigazione playlist. 33,3 per cento e Quindi la playlist è molto importante. Fonte diretta o sconosciuta, 11,1 esterna, 11,1. ho fatto bene a mettere il social network vediamo mettiamo un altro Ti Vediamo un po' di mettere un po' di. Fanno molti termini tipo crescita interiore. siamo insieme ecco qua Il piatto è servito qua vediamo un po se funziona adesso voglio proprio uscire da eh, buon venerdì fine settimana weekend a te e a tutti alla prossima di dove sei cian casal palocco roma eh, avevo avevo delle foto della Le devo cercare dell'azza quando frequentavo la Gaspara Stampa nell'Azza, non so voi di dove siete. Io sono di Roma, a Casal Palocco. Ma voi adesso, io metta calabrese siciliana, ah, io metta calabrese siciliana. Mio marito Venezia, ah, bello troppo forte. Non è stato un fantasma aprire così la porta, ma è stato uno dei miei cani se Vi interessa guardare dei miei cani? Eh, ci sono de delle liste di riproduzione sulle mie mascotte. Allora, questo video è venuto la chetichella, è venuto così, ma ormai lo lascio. Non lo posso raddoppiare eh, perché no c'è allegria. Ma buongiorno, non c'è. E si vede che io proprio mi sto rincetrullando da talora, però eh, si sì, si vede anche insomma guardate le mie ultime pubblicazioni nel mio nel mio nel mio facebook eccolo qua facebook vi rendete vi renderete conto delle cose che ho pubblicato ultimamente abitiamo abitiamo Canada per il momento, per adesso a ah, bene. Che se, se non potete, Vabbè, Ma che fate di bello in Canada? Cercate loro come c'era. Vi ricordate nelle non so se voi avete fatto parte delle live di Flaco e di Costantino Ru di Giuseppe Flaco Montefiore io non me ne sono persa neanche una durante tutto il 2020 e anche il 21 però nonostante guardarsi i video delle persone che partecipavano a quelle live cresci con noi su youtube ecco come io mi sono ispirato a mettere questi titoli mai nessuno di quel gruppo di, della family mi ha messo mia in pochi mi seguono da lì è una lunga storia ah è una lunga storia quando avrete tempo magari mi, mi farà piacere mi farà piacere ascoltare la vostra lunga storia però da tempo che non guardavo un vostro video e vedo che state caricando e video molto interessanti e quindi facciamoli pure pubblicità al vostro canale comunque se volete che io parli di una vostra attività commerciale di qualcosa che aree Ecco che stava a dire che me lo sono scordato. Ah, ecco. Se voi avete una qualche attività che vi interessa, abbonatevi al mio canale abbonatevi al mio, mio canale e io ne parlerò in ogni video capito poi adesso c'è quattro persone collegate 3 4 persone giusto che stavo per staccare mamma mia ah, adesso sono due eh, per me sarà un vero piacere anche perché una mano lava l'altra e quindi ehm, se voi avrete interesse che io seriamente per quanto mi è possibile sì sì ma io mi riferivo alla modalità abbonamento vediamo un po se riesco a e eh, questo e eh, questo qua figurati ma figurati perché poi io sono disoccupato vabbè che dirlo non da nessun nessun nessun credito ma insomma ecco qua se fate link se fate click su questo link io ormai sto invertendo proprio i miei pensieri in testa vedrete vi ho lasciato qua un link o voi, o qualcuno che conoscete e che è interessato a abbonarsi al mio canale. E in questo modo io potrò. A non conosci nessuno che si voglia abbonare? Vabbè, perché in questo modo avrei un mensilità anche se il minimo il minimo pensate il minimo e di 5 dollari mi sembra o 4 con 90 perché lo ha stabilito youtube e il massimo di 199 di 199 dollari o 190 e io posso posso fare sponsorizzazione di, di varie cose logicamente vediamo l'ultima le ultime 48 ci ha avuto 10 visualizzazioni ma vediamo metri mm. dal vivo 2 commenti zero perché logicamente è ancora una live quindi c'è sempre due persone due persone Visualizzazioni in tutto 8 2 4 6 8 sono entrati quattro volte due coppie di spettatori. Anche se qua mi dice un totale di 10 visualizzazioni, ma non so esatto esattamente esatto. Sì, sì, certo, certo è il giusto perché siete in due che mi guardate da un unico apparecchio eh, si sì, vivo con vivo con mia madre io infatti cerco di non fare rumore per non disturbarla nonostante che i cani si mettano d'impegno per uscire entrare uscire entrare l'applicazione mi dice che qua che ciò 5 like invece vedo nel monitor che ne ho 6. qua mi dice che mi seguono una persona il monitor anche uno spettatore eppure a volte mi dicono che sono di più quelli che mi stanno guardando grazie grazie Grazie. E come potrete vedere sotto il video, c'è la lista di riproduzione, domande e risposte. Adesso perché state guardando una live che non ha fine, a meno che io non la finisca, ma eh, quando finisce un video, voi siete entrati in una lista di riproduzione entra un altro di video diciamo che questo video già c'è un'ora e otto minuti e così ho compensato eh, tutti i miei corti video che ho fatto ultimamente prego prego grazie a voi grazie di seguirmi allora dicevo se putin si vede io e la mia mamma mi dispiace molto mi dispiace, molto molto triste, lo so, però te la porterai starà sempre viva con te, starà sempre viva accanto a te. Lo so, è una cosa io non ci voglio pensare. Lo so perso anch'io una persona a me molto cara e uno, uno non ci può per non lo può immaginare ma ma purtroppo è la legge della vita se tutto va bene perché i nostri genitori ci hanno visto nascere noi purtroppo arriveremo a vederli morire così come è successo con i nostri genitori e con i nostri nonni purtroppo eh, ci sono quanto tempo fa è successo Ti sono molto solidari perché anch io ho anch'io perso una persona a me molto cara però è così. Purtroppo, anni fa, e... purtroppo i nostri genitori ci vedono nascere e noi vediamo morire i nostri nonni e i nostri genitori. Poi, se si ha la fortuna di vivere tantissimo, si vedrà morire tanta gente addirittura i propri figli magari se si hanno nipoti sopravvivono i nipoti perché fa che uno vive come Piero Angela 94 96 anni e magari ecco gli è rimasto in vita il figlio Ma non tutte ma non a tutte le persone di 90 e di anni hanno la fortuna di, di perire con i figli in vita perché magari muoiono prima dei 60 anni o dei 70 tre a tre anni fa ah, quindi non molto tempo fa è stato 2000 2019 20, 21, 22. Purtroppo è una legge. Pensa che Ramses, II, il secondo faraone d'Egitto, ha vissuto 82-86 anni. Duemila anni fa era morto. Non gli è rimasto un solo erede maschio in vita, ma neanche femmina perché tutti i suoi figli morivano all'età di 50 60 anni 40 anni ma anche i nipoti e quindi non ebbe neanche nessun erede nessun discendente neanche pro nipoti morivano tutti e quindi Ramses secondo, secondo non ha potuto lasciare eredi al trono e la dinastia si ruppe perché lui visse tantissimo che nessuno dei suoi figli poté andare mai al governo finché era in vita un po come è successo con elisabetta II, che adesso carlo III d'inghilterra governa a 70 anni che è troppo vecchio per governare mentre la madre ha governato fino ai 97 anni e non ha mai voluto abdicare a favore del figlio ha voluto rimanere nel trono fino fino a che è deceduta Potuto celebrare le nozze dei diamante con il trono, con la monarchia, qualche giorno prima di morire o qualche settimana. Poi è morta una settimana o due dopo l'anniversario della morte di Lady. E eh sì, la morte è una cosa brutta, fa impressione pure a parlarne, eh, però purtroppo è parte della vita diciamo che dal momento in cui noi nasciamo ne siamo esposti perché è lo stesso processo biologico a meno che non sia una morte dovuta a incidenti già so che per parlare di questi algoritmi di questi argomenti per parlare di questi argomenti il supremo algoritmo di YouTube probabilmente ridurrà la monetizzazione di questa live ma tanto io so che ci avrà poche visualizzazioni comunque no no non ti preoccupare non, non cancellare nulla no, decine di volte eh... no, non ti preoccupare se vuoi riscriverlo e eh, eh, michel elen e lenuccia Nuccia, non ti preoccupare. No, non tanto, voglio dire, già. Già, YouTube riduce, eh, riduce la monetizzazione ogni tanto, poi io, a volte faccio ricorso e vinco il ricorso. Il YouTube mi riconcede di nuovo la monetizzazione quindi sta tranquilla, eh, non ti preoccupare, se vuoi riscrivi quello che è scritto, qua che dice il messaggio ritirato. No, non c'è problema tanto io ho ripetutamente detto quello che probabilmente riduce la monetizzazione per cui l'ho detto io non è che se si cancellano i, i, i messaggi cambia qualcosa perché stanno pure a vedere gli algoritmi quello che si dice nel video non è una questione se bene o male parlarne d'altra parte noi non, non stiamo facendo nulla di male ma il fatto è che gli algoritmi cercano di ottimizzare eh, la pubblicità per il video allora succede che c'è di certi temi la maggior parte degli inserzionisti non ne vuole sentire parlare allora che fanno non metto nella pubblicità quei video che parlano di certi argomenti. Argomenti che ne rendono tristi, argomenti che fanno pensare troppo, argomenti che rendono le persone riflessive e poi non comprano. Ecco, di queste cose. Io faccio così molte volte, cancello e anche mio modo di fare anche perché delle volte scrivo male anche perché sono ansiosa non ti preoccupare ecco sei come mia madre ansiosa ma non ti preoccupare ma non io non guardo molto la forza, non sono molto formale a me c'è cioè, basta capire eh, l'essenza è una chat no? non è che si sta facendo un concorso letterario alla dante alighieri o all'accademia della crusca è un qualche cosa fra di noi fra amici è una chat intima neanche è una delle mie chat intellettuali questa è una chat del delirio notturno è una notturna non so come definirla mi emoziono e eh sì, è bene scrivi come ti viene spontaneo qua sei benvenuta non è che non è che devi, devi, devi fare vedere che hai frequentato l'Accademia della Crusca insomma è capito è... io non mica sono Piero Angela è... io mica che sono piero angela che che stiamo a super quark capito e, e non è grazie a te grazie a te allora le volte non mi piace come scrivo cancello vabbè allora noi io pensavo che per un commentario mio avessi cancellato perché ti dicevo degli algoritmi e tutto Tu cancella scrivi riscrivi per me non c'è nessun problema come ti trovi comoda per me va bene va bene così eh, piuttosto già sono 78 minuti no no per te grazie sono 78 minuti non so lì da te che ore sono qua a roma sono le aspetta che lo leggo le 531 quindi già sono le 6 devo andare a dormire devo andare a dormire devo andare a dormire e quindi come dire eh, fra poco devo tagliare Undici e trentuno. Ah, sì, undici e 31 di sera. sì cioè le ventitré trentuno. sì perché? state nella costa orientale del canada no nella costa orientale del canada cioè tipo eh, dove fanno gli scalo gli dove fanno scalo gli aeroplani quando vanno in centro america non mi ricordo io ci sono stato in una città a fare scalo cioè non state nella columbia britannica che sta dall'altra parte ontario a ah, bene bellissimo e beh vabbè voi di me sapete che sono disoccupato voi che fate di bello? Vabbè che qua ho il vostro canale e dei bellissimi short sul Canada. Poi vediamo un po' dei balli. Qua c'è tu su TikTok un ballo che gli metto like. Metto anche Primo commento, bellissima danza, buon fine settimana carissimi amici miei, ecco qua primo commento a questo short mi raccomando quando potete poi guardate anche dei miei video vecchi eh, perché io ho fatto dei video molto divertenti li facevo spontaneamente proprio ah ma vedo che Strano, ma avete cancellato dei video perché ne avevate di più una volta? Ah, no, ma questo è un altro canale. Informazioni, sì, è un altro canale che io vi conoscevo per un altro canale. Ma questo è nuovo. Beh, vabbè che nel 2020 frequentavamo la Family e Flaco e gli altri. Però Scusa se non siamo venuti. Sorri se non abbiamo guardato i tuoi video. Beh, non ti preoccupare, c'è sempre tempo di farlo. Sì, sì, avevamo avevo anche altri prima. Come mai li avete chiusi? Ah, eh, sì, mi prima cioè quando vi siete decisi di eh, ho capito penso di aver capito allora non lo dico se come come dico io perché avevano fatto negli stati uniti una legge che diceva che chi andava a vivere negli stati uniti doveva mettere a disposizione tutte le reti sociali se così sì e poi succede che uno si scorda la password e quindi il canale viene cancellato ecco quindi un qualche cosa che magari dovrò fare anch'io se vado a vivere a miami magari uno ha registrato così tante cose che poi prima che si mettono a, a ispezionare tutte le mie reti sociali a me non mi fanno passare allora che faccio gli dico no c'ho questo c'ho quell'altro questo c'è quell'altro c'è questo nell'aeroporto e si mettono a guardare a scaricare tutto il materiale a chiedermi chi ha detto qua chi ha detto là questa foto di chi è ma che facevi in questa foto e alla fine e alla fine e quanto devo stare in sospeso invece così si inizia da zero anche perché magari se uno come me ha particolare particolare successo con le reti sociali allora non, gli, non vale la pena farla per le lunghe a ah, guarda che io mi scordo sempre gli effetti speciali che a me mi piacciono no questo no con l'effetto speciale quindi la prossima live ricordatemelo, e di mettere gli effetti speciali con le bolle poi non so se uno facendo così le muove le bolle o no sarebbe bello belli gli effetti speciali Belle le bolle e ormai vedo che farò le 6 le alle 6 taglio perché poi almeno c'è quattro ore di sonno extra. Allora cercherò di guardare i vostri video, vediamo un po' perché fra l'altro è scritto ecco qua aziono la campanella bene ma parlate che non ho avuto molto modo di, di guardare fate dei video brevi fate col cellulare soprattutto vincolati alla politica Ma fate video in inglese o in italiano? Vediamo un po' di mettere tutte e due. Bene, bene. Mi piace l'intraprendenza. Mi piace l'intraprendenza. Allora, eh, come dire? Quindi farò quasi due ore di live. Pazzesco. è così guardate sto in pigiama poi io a volte sto quasi tutto il giorno in pigiama quindi ultimamente sto così in casa non mi metto la camicia ho distrutte parecchie di camicie per stare in casa e poi io dai 12 anni volevo essere uno scrittore non ho mai trovato un editore che mi pubblichi e non lo so Allora, per quello che volevo avere successo con le reti sociali ed è dal 2013 che ho iniziato questo canale. Nel passato dal 2010 al 2000 a fine 2011 avevo un altro canale, ma mi filmavo con il cellulare LG KP215. Una schifezza di cellulare. Grazie. Come vedete durante tutta la mia vita ho letto abbastanza ho la, la, di libri piena la stanza guardate su giù pure ci sono gli sportelli giù pure quel mobile chiuso pieno di libri ma io avevo altre quattro casse di libri enormi casi scatoloni che ho dovuto lasciare e quante cose si perdono nella vita se come mio fratello mio marito ha ah, bene tuo fratello e tuo marito leggono molto mi fa piacere io quando ero giovane leggevo tantissimo infatti eh, molti di quei libri li ho letti solo una volta però e non me li ricordo quindi se li ritorno a leggere se li ritorno a leggere quei libri per me sono come nuovi anche perché quando li leggevo non, non cercavo cercavo di non aprirli troppo per non sciuparli adesso si sono così seccati quei libri si sono stagionati che se li apro un po troppo si scucciono le pagine eh, capito leggere sì sì sì leggere fa bene al cervello e poi uno coltiva un giudizio critico i libri sono una un, hanno un valore inestimabile anche perché non, non si può eh, leggere il digitale se non hai il contatto col cartaceo miei fratelli mio marito a ah, c'è più di un fratello eh, se non hai il contatto con il cartaceo non eh, io per me un libro digitale no, non riesco a meno che non si tratti di un blog però un libro un libro è un libro eh, non c'è nulla da fare perché poi occhiarlo poi leggerlo come vuoi non, non devi impostare la lettura mettendo un numero di pagina eh, Una cosa del genere. Allora, Ontario sono le 23:46, precipitazioni, dalle 6 del mattino di venerdì, quindi per, per voi manca ancora. Da noi, è già venerdì, ci avrete soprattutto verso mezzogiorno e eh, qua al 90 più del 94 per cento poi ridiscende un pochino poi al 94 per cento alle 14 alle 15 95 forse insomma ci avrete una giornata piovosa venerdì per voi è già venerdì come dire dalle 5 6 del mattino preparatevi alla pioggia a ah, mia famiglia stanno sempre a leggere sempre politica legge sempre temperature clima temperatura e eh sì allora vediamo le statistiche analisi del video 13 ultime 48 ore 13 persone hanno visto l'ultima ora 6 persone, sei visualizzazioni e le ultime 48 ore. Quindi nelle ultime due ore. Magari perché questa live c'è un'ora e mezza. L'ultima ora e mezza l'hanno vista 13 persone, non è male, non è male, ma funzioni di navigazione 38,5, playlist 30,8 esterna 15,4 fonte diretta o sconosciuta 7,7 ricerca di youtube 7,7 quindi c'è già qualcuno che la live la trova perché la cerca su su youtube che vediamo non so, mm. eh, non so, eh, qua vediamo. Vediamo un po che un po come ammazzare il tempo soltanto che okay. Vediamo un po' che qua. Che strano che Federico della Vargia non si è fatto vivo. Incredibile, sto vedendo un video su Facebook. Poi forse mi si sta solo riscaldando il computer perché comunque andate a vedere... Andate a vedere... Volete vedere... vedere la, la mia pagina o oh, mi si è bloccato o oh, oh, mi si è bloccato il computer anche te ai fratelli sorelle tuo babbo tuo papà tuo papà bene grazie allora Date la mia pagina di Fasibook. Come vedete nel link, metto giallo youtuber italiano di Casal Palocco Roma. se figlio unico sì allora mancano sette minuti io mi ricordo che quando facevate dei video anche mio marito io c ho, c ho farò 54 anni il 26 gennaio 2023 se non vado errato perché sono nato il 26 gennaio 1969 tuo marito quanti anni farà mi ricordo quando facevate tanti video grazie Farò un video per il 26 gennaio. O forse una Premier. Mi ricordo che quando vedevo vostri video del 66, quindi c'è tre più di me a 56: sì, quindi il prossimo anno farà 57 e io ci avrò. 54 mi ricordo che guardavo video vostri del passato e c'erano molte persone festeggiando insieme molti parenti molti familiari molto bello adesso è arrivato il momento di stare chiudendo un po tutto perché cinque minuti al massimo e stacco ho fatto l'incredibile ho fatto una live che non mi sarei mai aspettato di fare perché l'ho fatta l'ho fatta fino alle 6 del mattino più o meno alle 7 sto dando i numeri aiuto alle del mattino sì perché è cambiato l'orario sempre con quest'ora legale ora solare Adesso basta esco. Esco da Facebook perché mi ritiro lentamente. In modo che poi shuff, mi schiaffa letto. Io sempre che ho pubblicizzato i miei video in uh, twitter ho visto che ho fatto ho fatto poche po pochi ascolti hello to everybody hello there how are you we have three persons now online I'm very happy to have uh, three persons live at this hour. Uh, please uh, tell me about you. Please give me a like and uh, uh, comment in the chat three persons. anche qua ha cambiato orario a ah, bravissimo grazie because sometimes there are some person that uh, is saying my live si sing my life but uh, don't comment why for adesso sono in due Forse è che mi hanno ascoltato parlare inglese e se ne sono andati. C'ho molti amici asiatici orientali che mi seguono perché io metto i sottotitoli in 147 idiomi. Forse sono venuti qua, eh, gli è arrivata la notificazione e hanno visto che il live non era in cinese, in vietnamita, in coreano, in filippino, thailandese, indonesiano, pakistano. Ma io di solito quando posso metto sottotitoli in 147 idiomi, comunque, in questo modo diciamo, o un pubblico cosmopolita e poi aumentano le visualizzazioni. Certo, c'è da dire che appunto mi viene da ridere anche a me, eh, cara, eleon, e perché già la trascrizione di quello che dico se non la correggo è veramente pietosa. A volte io non posso correggere la trascrizione di due ore di live e poi per giunta. quella cattiva trascrizione youtube ci fa la traduzione guardate sono le 6 ma io ho fatto appena un'ora e 47 un'ora e 48 di live allora faccio appena altri 12 minuti per fare due ore tonde tonde così spavento la gente che non la vede più perché io voglio vedere quante persone dopo la vedranno questa live questa mia live e poi non voglio farvi fare tardi a voi e le, e le nuccia non voglio cara Elena che fai che fai tro troppo tardi Hello to everybody, salve a tutte e tutti. Ogni tanto c'è un picco di una persona che, che va avanti, indietro, avanti, indietro. Prima erano 3, 2, 3, 2, 3, 2. Vediamo un po' analisi eh, No, qua si direbbe che gli interventi corti non, non li registra. È possibile spettatori dal vivo tre ah, sono arrivato a tre spettatori dal vivo e speriamo che non si sia surriscaldato troppo questo questo cellulare che è un e un Moto e sete e Così, allora adesso ci ha avuto 11 visualizzazioni, spettatori dal vivo 3, un picco di di tre. Allora, e lo hai per i one e per i body. Welcome, e per i body e per i one. vabbè io che non avevo molti soldi mi sono fatto un amd ryzen 4700 s non è la versione migliore della md Si disse che poteva essere deskarte stesso del uh, vabbè allora se qualcuno mi finanziasse io potrei comprare un computer migliore già questo già quasi un anno un anno ce l'avrà l'anno che viene Ho preso nel 22 marzo 22 Se mi volete aiuto perché una md Ryzen in 4.007 s che lo fanno chiamare eh, Ryzen però vediamo un po mancano ancora sei minuti e eh, poi pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom Pur... pom pom non no, vende va con le marche si vede come altre la vena chiamata che si vede a parte ok ricordata del SOC sí. Microsoft, Microsoft no lo SOC di consola hacen uso del proprio socket è unico e per lo tanto non si può utilizzare in una placa con SOC di Daniel è necessario per dare salida a questo per una placa a su rededura e dare salida mm estensioni Ah, Allora, cari amiche e cari amici, abbiamo detto quanto possa essere pericoloso Putin se spinto stretto con la spalla al muro. Perché magari fai una buona giornata, dear friend, from your dear friends, good night, alla prossima. Alla prossima, ciao! Io adesso faccio altri tre minuti e poi stacco, voglio fare proprio due ore di orologio. Di avervi fatto fare così tanto tardi. Buonanotte a te e a tuo marito, ciao. Se stretto, se alle strette, Putin. Perché ormai si è perso la fiducia dell'esercito, si stanno arrendendo in massa. Perché, ciao, buon fine settimana. perché ormai... Magari la ribelle, i soldati stanno disertando in massa, si stanno rendendo, preferiscono cadere prigionieri piuttosto che morti in vano. E allora gli oligarchi possono destituirlo, la Duma, eh, come hanno fatto il Gran Consiglio fascista con Benito Mussolini e arrestarlo. Magari con vi ricordate di Ceausescu? È stato ci volevano far credere che è stata una rivoluzione di popolo invece è stato un golpe bianco. O come anche Mubarak in Egitto che i generali lo hanno deposto. Si credeva, eh, scusa, di che? Eh, e l'enuccia, scusa, di che no, non c'è bisogno di scusarti. Grazie a te, grazie. Mubarak è stato deposto dai generali Mubarak, che era tanto fedele agli Stati Uniti, e poi invece eh, gli Stati Uniti gli hanno mollato la mano. E quindi c'è il rischio che lo depongano dall'interno a, a Putin e suoi stessi servizi segreti nei quali è cresciuto. Ha accumulato potere. Concesso dal quale ha concesso potere dai servizi segreti che lo abbandonino e, e adesso si paventa si paventa che magari messo alle strette, fa scattare, fa scattare il lo stratagemma. Fino adesso è stata la minaccia nucleare, poi non si sa se ha quante armi perché non tutte sono, non tutte le testate sono attive. Probabilmente qualcuna sarà inerte perché hanno bisogno di manu manutenzione. Ecco perché gli americani hanno hanno diciamo disattivato molte testate nucleari perché le hanno sostituite con di moderne generazioni il trattato di non profili di non profili proliferazione di armi nucleari non prevede che non se ne facciano più ma che non aumentino il numero questo significa che le vecchie già ormai obsolescenti si distruggano Io pensavo che muovendo le mani si muovevano le bolle, ma non, non sembra essere così effetto Matrix, invece no, no, no. Ma ormai do i numeri, do i numeri. 14 persone nel tempo reale, le ultime 48 ore, cioè le ultime due ore. Adesso c'è due persone che mi seguono, anzi, spettatori dal vivo, tre. Come due, no, due visualizzazioni. 12, poi dice 14. Lo dico. Ora di andare a 14 14 di cui negli ultimi 60 minuti, 4 visualizzazioni: Molti sono entrati, se ne sono usciti, e non hanno lasciato neanche un commento in chat, io. C'ho solo 6 like e non 14: come può essere? Allora, vediamo un po'. Analisi, analisi del video: il 50 per cento pagine canale 25 per cento funzione di navigazione. Ah, facciamo le ultime 48 ore che in realtà ultime due ore funzioni di navigazione 35,7 per cento del totale delle 14 visualizzazioni playlist 28,6 pagine canale 14,3 deve essere deve essere la community del mio canale pagina canale 14,3 esterne 14,3 ricerca di youtube 7,1 mostra altro perché c'è altro vabbè adesso sono tante cose da dire adesso se vengono quattro persone in live mi spiace per loro ma io l'invito li a queste due persone che mi seguono che hanno la cortesia di seguirmi l'invito li a dare like condividere questa live quando non sarà più live se vogliono utilizzare la mia live sappiate che in common creative attribution e se vi abbonate al mio canale di youtube Sant'En Chan io promuoverò la vostra attività commerciale promuoverò Promuoverò, diciamo, la vostra attività imprenditoriale. Promuoverò tutto quello che, che potrò promuovere di voi. Naturalmente, voi vi abbonate al canale, adesso vi do il link. Ah, sembra che tu possa aver commesso degli errori riguardo ai recenti video e eh sì perché io va bene chiedo revisione a tutto Dice che sto diventando inattendibile nel richiedere revisione. Non hai valutato allo stesso modo nessuno di questi video. Se il tuo contributo si dimostra accurato. Ecco qua come promesso, vabbè adesso sono già... Ecco qua, allora vi dicevo, prima di lasciarvi, tanto non credo che qualcuno guardi la live fino a questo momento, però se voi volete che io promuova la vostra attività, fate clic su questo link. Che vi lascio nella chat o fate clic nel bottone abbonati allora vi lascia il vostro santan chan alle 6 e 21 del mattino ritorno a dormire buonanotte grazie di, di continuare a seguirmi di avermi dato sette like al momento due spettatori attuali non so chi siate che mi seguite però ecco non non posso continuare a andare avanti perché se non mi ammalo devo dormire 15 persone hanno visto il video Allora, vi ringrazio di tutto e per tutto. Saluti all'avvocato Catania Francesco, che io ho aspettato ieri un suo video, non è uscito. Vabbè, ciao, se no, no non finisco più questa live. So che vorrei fare altri 22 minuti. Ma per portarla avanti senza molto contenuto allora ringrazio tutti quelli che si sono sacrificati guardandomi fino adesso e arrivederci ciao e eh. ciao a tutte e tutti e la prossima volta che guardate questo video Next time, please write on the chat. Scrivete nella chat. Lo so che mi state guardando per quello che non potete scrivere nella chat, ma la prossima volta scrivete qualcosa nella chat. Ciao, arrivederci e buon fine settimana. Mi raccomando, buon fine settimana di fare due ore e 12 minuti per fare cifra tonda perché mancano 20 secondi che belle le bollicine belle belle io vorrei sapere adesso mi segue una terza persona hello eh, hello how are you come va war you, you perché quella curiosità no che mi fa rimanere invischiato poi faccio delle live larghissime chi sarà mai che mi segue adesso ci sono tre spettatori Non c'ho abbonati. E vabbè, allora che dire? Stiamo alla follia. persone che entrano che mi guardano e che e che non scrivono nulla e così io non so non so che dire poi sono molto stanco allora playlist ah ecco perché una playlist che sta vuota ma come mai? eliminiamo la playlist vediamo un po Ecco adesso c'è una persona. Non so come modificare la playlist dei video preferiti. Bon, voglio vediamo un bon. po' Bene, vediamo un po', allora... Beh, siamo ritornati in due. Ciao, hello to everybody, I'm going to sleep, vado a dormire. Mi sono alzato nel cuore della notte e adesso vado a dormire di mattino. Ciao, ciao, due ore e 18 minuti della mia vita. Adesso vado a dormire, ciao. Grazie di avermi seguito domani sarà un altro giorno e vedrò quello che farò intanto dice vuoi interrompere lo streaming a nulla ok io vediamo domani che faccio forse non filmerò nulla forse mi riposerò ciao perché altrimenti dopo questa live ruberà molte visualizzazioni ai video che farò dopo ciao ciao forse lancerò una premier la prossima settimana